Bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAbrosi.it. Quest'oggi vedremo come rimuovere il background con un solo clic in Adobe Photoshop 2020. È una nuova funzione, quindi dovete avere Photoshop 2020. La scopriamo subito in soli 3 minuti. Questa funzione è nuova, lo ricordo, quindi per poterla utilizzare dovete avere in mano Photoshop 2020. Eh, C'è da fare una piccola premessa importante anche se è una funzione stupenda e funziona molto bene e molto spesso non è una funzione perfetta quindi spesso e volentieri per poter ritagliare un'immagine in photoshop occorre ancora lavorare alla vecchia maniera con le selezioni però è una novità importante che sicuramente verrà migliorata nelle prossime edizioni di photoshop e quindi vediamo di cosa si tratta ho importato questa fotografia ho sbloccato il livello come di default e sono pronto a rimuovere lo sfondo. Nel pannello proprietà trovate un nuovo bottone nella versione 2020 chiamato rimuovi sfondo, dovete semplicemente cliccarci sopra. BAM! Photoshop fa tutto da solo. Come potete vedere a questo soggetto adesso è stata applicata una maschera, una maschera di livello, che eh, potete migliorare, espandere, come siete abituati già a lavorare in Photoshop. Tutto questo con un bottoncino, Rimuovi sfondo per l'appunto. Non è efficace al 100%, ma fa un ottimo lavoro. Ho aperto un'altra immagine, tasto Alt, doppio clic per sbloccare il livello, premo su Rimuovi sfondo, ed ecco il risultato. Vi dicevo, non è efficace al 100%, perché chiaramente eh, non ha rimosso correttamente lo sfondo in questo caso, quindi occorre sempre andare a lavorare con, eh, con la maschera, con il eh, miglioramento come siamo già abituati a fare con i pennelli di Adobe eh, Photoshop per migliorare eh, la selezione, però è un ottimo punto di partenza. Grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it Io vi ricordo www.fabioambrosi.it per maggiori informazioni Iscrivetevi e accendete le notifiche su questo canale YouTube E se avete voglia ci vediamo sulla mia pagina Facebook Cercate Fabio Ambrosi Ciao